La terza analisi di questo principio è che interagendo tra di loro creano tutto ciò che si percepisce. Qui vi ho messo una cosa tra parentesi anche gli organi di decodificazione sono composti della stessa materia mm? è qui che fate il salto percettivo giusto e che veramente capite le cose mm? allora tutto interagiscono tra loro no? creando tutto quello che si percepisce perché io prima vi ho detto per esempio della luce vi ho parlato del cervello che è sempre al buio e che gli occhi non vedono mai così come le orecchie non sentono mai e infatti, ma sapete perché vi dico questo? non è per cattiveria eh? ma se io taglio il nervo ottico che è nel mezzo voi non vedete più nulla È sì che l'occhio c'è ancora e... <ride> Cioè, l'occhio c'è ancora, capite? non è che ho danneggiato l'occhio l'occhio è sanissimo però il nervo ottico è caputo <ride> non arriva al cervello e io non um, non vedo più nulla Cieco. Esistono le persone cieche, eh? esistono persone che non vedono e sono le persone che purtroppo dovrebbero... Uh... <ride> dovrebbero contattarmi perché faremo degli esperimenti molto interessanti con loro, <ride> sì, perché con questa analisi terza del principio nono, noi andiamo a capire che quindi... Non è nemmeno il cervello che percepisce. Perché è chiaro, non siamo bambini, dai. È... Il cervello stesso è qualcosa che io percepisco, che so che esiste, eccetera, è come se fosse un mouse, cioè lui stesso è un oggetto. No? Quindi, è inutile che dico tutto, capisco che, è... capisco che tutta la luce che sto vedendo è solo luce della mente, no? E poi mi venga a dire tutto si crea nel cervello, no, cresciamo un po', non si può creare tutto nel cervello, signore, perché il cervello stesso è un oggetto, quindi anche lui sta essendo creato in questo momento. Ecco mm. perché vi ho detto, anche quelli che noi chiameremo gli organi di decodificazione, il tatto, l'udito, l'olfatto, sono anche loro composti della stessa materia, quindi anche il cervello è, è pura energia. Diciamo così, bene? Ricordatevi, se volete capire un pochino meglio, l'esempio del sogno, ok? Infatti, nel sogno, il cervello, secondo voi nel sogno, se voi siete davanti a una montagna e guardate gli uccellini che cinguettano? Scrivetemi, eh, ora apro la chat. Secondo voi nel sogno, voi avete il cervello dentro quella testa che vedete? Oppure no? Ecco, ho aperto, ho aperto la chat. Cioè, avete o no il cervello nella, nel personaggio del sogno in, mentre state sognando di notte, secondo voi? No, no, non credo. Spesso non si è nemmeno un personaggio con una testa. Sì, in questo caso immaginiamo che, che siamo un umano, ecco. Eh. <ride> ok. Eh, beh, sono felice che mi abbiate risposto di no. Vi faccio un'ulteriore un domanda. Qualcuno di voi vede un cervello adesso? Ma ah, noi in me, che potrei avere nascosto qua dentro che non lo vedete, magari è aperto, cioè, no eh. In voi, ovunque, avete mai visto un cervello che viaggia per strada? Ditemelo eh, se avete visto un cervello che viaggia per strada, io è una cosa che voglio sapere perché mi in, interessa. Uh, no, non l'avete mai visto, bravi ah ok, perfetto, no, nemmeno io siccome ok, perfetto <ride> ok <ride> non l'avete mai visto, un cervello che cammina testa. strada come non lo vedete nei sogni eh? va bene se aprite la testa vedete che dentro c'è un cervello vi faccio una domanda e ora vorrei che mi rispondeste, per favore apro la chat di nuovo. Se voi siete nel sogno di notte, ma invece di essere una bella montagna, siete in un laboratorio chirurgico. Stanno facendo degli esperimenti, voi siete il chirurgo, non facciamola troppo tragica, voi siete il chirurgo, va bene, poi non va a nulla, state tranquilli, no, non vi succede nulla di male. Però siete l'aiuto chirurgo, state facendo una guarigione a una persona, state aprendo la sua testa per guarirvi. Eh, domanda, siete lì con il bisturi, aprite la testa della persona davanti. Lo vedete o non lo vedete il cervello, secondo voi? Certo, è come che sia. Sì. Eh, signori, ma avevate detto che il cervello non c'è nel sogno? <ride> mi avevate detto che i cervelli non ci sono nei sogni allora signori, ho sì oppure e no allora. il seminario sulla sull'alemanzia è stato sicuramente un'occasione per imparare alcune tecniche di guarigione e di riequilibrio ma dal mio punto di vista la sua vera è stato il fatto che è iniziato proprio descrivendo la costituzione dell'uomo ed anche facendoci capire che tutte quelle differenze che ci vengono inculcate dalla società tra lo stato di veglia e lo stato di, di sogno in realtà non sono altro che un muro che ci impedisce di, di arrivare a, a, ad acquisire determinati poteri che non sono dei poteri strani o al di là dell'uomo, ma sono nostri, propri, semplicemente ci dimentichiamo di una gran parte di noi stessi e delle nostre potenzialità e questo seminario, come molti altri, ci rendono possibile riappropriarci di delle dimensioni di noi stessi. Ciao vecchio, volevo dirti che ho subito messo in pratica il secondo modulo di Le Mantia e con mia sorpresa ha funzionato benissimo devo dire che sono veramente contenta di tutti questi insegnamenti è qualcosa di eccezionale senti il reale potere la reale magia scorrerti tra le mani e questo caro maestro è un dono immenso per tutti noi grazie veramente per i tuoi insegnamenti